nuovo video oggi in questo video preparazione per capodanno 2020 sarà un capodanno fantasmagorico incredibile pieno di divertimento scherzi a parte uh, questo capodanno siamo io e jimmy a casa con i genitori di Jimmy e sua sorella e per passare la serata, oltre alla tipica cena con tutto ciò che è tipico da mangiare a capodanno, quindi essenzialmente lenticchie, è cioè un menù a base di lenticchie, abbiamo pensato a dei passatempi e quindi siamo andati alla ricerca di giochi da tavolo, di società. Siamo al parco giochi ottimo questo Givi Capodanno no vabbè allora guardate quanta gente sa che in tanti hanno avuto la nostra idea allora avevamo detto quale? tabù tabù tabù tabù tabù tabù che forse è lì questo escape room Trascorrete una serata insieme al mistero, scoprite gli indizi, risolvete l'irma e scappate che il prima del tempo. Si sì, però lo fai una volta, mai più, perché poi lo scossa tutto. Mm. Però questo deve essere bellino. Cioè, alla fine. Scotland Yard. 23 euro? Cioè, per quello ti dicevo aveva senso prendere un gioco che magari è più. Sto pensando tiene attivo Sto pensando a questo, per assurdo. Caccia il tesoro? Mm. però cioè il che c'è dentro è una piuma c'è un foglio perché tu giochi per 8 euro guarda ci può essere no? con le noccioline come la tombola con le bucce d'arancia allora secondo me questo è uno papabile escape room no perché? E perché hai detto bene te? ho fatto una volta poi chi Eh, ma almeno lo facciamo. No, ma volta. secondo me è impossibile lo fai solo una volta come Cluedo. No, cioè in base Il chiama è più bellino, Allora, ah, su questo benvenuto. su questo non mi orienterei. Risico eh, noiosissimo. 13 indizi questo qua. Uh -huh. sì. Dopo un po' di peripezie l'abbiamo trovato. Il capodanno è stato. E, e quell'altro come si chiama? Eh. Tabla, tieni? Allora. È viola! Ragazzi sto male, che spettacolo! Anch'io lo voglio! Bellissimo, bellissimo! No! Ma ci sono dei giochi per me? Eh? Abbiamo scelto Scarabeo perché mette un pochino d'accordo tutti. Eh, il papà di Jimmy è molto fogato con le parole crociate e vabbè era Infatti adesso io ogni sera, ve lo giuro, ogni sera dopo cena abbiamo il nostro appuntamento, il nostro mini torneino. Però almeno a Capodanno dobbiamo includere gli altri e quindi abbiamo scelto Scarabeo. Ieri abbiamo giocato per la prima volta, giusto per testarlo. Perché? Perché ragazzi? Perché? Ma voi lo sapete cosa significa giocare a Scarabeo con Toscani? E ieri ci ho giocato principalmente con Jimmy, ma aggiungetene altri quattro. Io sono in minoranza. Sarà da divertirsi tantissimo, perché veramente loro si inventano parole già nel parlato normale, mi immaginate a Scarabeo. Quindi, scelto il gioco da tavola, volevo farvi vedere quello che ho pensato di indossare a Capodanno giusto per dare un pochino di significato a questo video perché se no sarebbe già finito lo so non c'è nulla di male se volete passare capodanno in pigiama vi capisco benissimo io se fossi a casa mia con i miei genitori lo passerei benissimo in pigiama però devo dire che ho un po' voglia di sistemarmi, truccarmi, far finta di andare a una festa che poi comunque io e Gimia abbiamo sempre fatto feste in casa però con i nostri amici quindi non cambia tantissimo però, vabbè, qui mi sono portata due slash tre outfit per la serata di Capodanno e volevo farveli vedere giusto per divertirci un pochino a provare dei vestiti. Visto che quest'anno, vi giuro, io da quest'anno ho ancora vestiti nell'armadio che hanno l'etichetta perché non ho mai avuto modo di indossarli. A gennaio, o comunque durante i saldi del 2019, ho comprato un paio di tacchi Jimmy mi ha regalato un paio di tacchi di Guess che io non vedevo l'ora di mettere... Ah, Certo! Certo! Certo! Boh, andiamo a provare gli abiti. Allora, prima proposta di look per Capodanno, questo crop top di paillettes che se avete visto magari una foto da Capodanno dell'anno scorso o forse avevo fatto anche il video l'anno scorso nelle Filippine avevo sempre di questo brand che è Goa Goa avevo il vestitino con le bretelline super estivo, super corto ero al mare, <ride> ero nelle Filippine abbinato a questo pantalone viola a vita alta che eh, pensavo fosse più lungo l'avevo messo a Dubai, mi ricordo mi ricordo che ci avevo abbinato un tacco. Si vede che nell'ultimo anno sono cresciuta. Cosa indossare sotto? Ciavatta. Ebbene, eh ragazzi, siamo a casa. Una gioia ci deve Proposta outfit numero 2. Questo vestito, che in realtà è una tutina. Pantaloncino, e eh, che si chiude dietro, un po' aperto davanti, di vellutino. Questo l'ho preso da Bershka, non mi chiedete quando, ma... Eh, è nel mio armadio da un po' di tempo e l'ho abbinata con le parigine che se mi seguite su Instagram ho già fatto vedere in lungo e in largo perché le ho appena prese, io le cercavo in realtà belle alte perché io ho degli stivali belli alti quindi volevo che superassero l'altezza dello stivale. e eh, Devo dire che, nonostante fossi un po' scettica, perché Calcedonia vende solo taglia unica. Io ero convinta che non mi stessero, in realtà mi stanno, arrivano belle alte e, soprattutto, quando cammino non cadono. Le ho provate anche con la calza maglia sotto e sono perfette diciamo che in teoria metterei la calzamaglia se dovessi uscire eccetera ma stando in casa posso anche benissimo stare con questi 5 cm di gamba scoperta e eh, basta questo è il mio outfit che Jimmy ha appena dichiarato non essere troppo di capodanno infatti non lo so ovviamente abbinato alla ciabattina perché ciabattina super top e siamo in casa, appunto. Quindi, secondo voi, quale outfit sceglierò? Lo scopriremo su Instagram. <ride> e basta. Io concluderei qui questo fantasmagorico video, super exciting. Lockmas numero 8, ragazzi. Sono 8 video di fila, ce la sto facendo, ho superato una settimana. Super, super super super fiera e colgo l'occasione per rifarvi gli auguri spero e vi auguro una buon fine anno di festeggiare con le vostre persone più vicine più care e di fare bravi mi raccomando sempre sempre bravi ripensandoci meglio comunque in adatto per capodanno ma per festeggiare fine. vieni vieni vieni a fare gli auguri di buon anno dai, Jimmy, sempre... <ride> Cioè sempre, vabbè. Jimmy è indisposto in questo. Dai, ma non ti si vede, vieni. Sta andando a metterti le mutande. che devo io, Hai sempre lo stesso maglione, di quando? No, sono... Non andare a cambiarti. Perché l'ho detto? Noi ci vediamo il 2 domani è il primo gennaio e alle 8 del mattino penso che nessuno sarà disponibile a guardare un video. E quindi ci vediamo direttamente il 2, pronti a ricominciare il nuovo anno con il botto. Adesso attendiamo Jimmy che voleva fare gli auguri. Oh, ce l'abbiamo fatta quindi aiuto. Quindi è troppo alto, ok. Ai, mi sono un occhio. Quindi... Eh, niente, fa gli auguri di buon anno! Ah, gli auguri di buon, buon anno! Buon anno, Nini! Uno, due, tre! Buon anno, Nini! Buon, anno, buon 2021! Speriamo un anno migliore! <ride> Speriamo! Good vibes only! <ride>